92° grado giro di Castelbuono, ecco gli atleti in gara. Giovani e velocissimi, e l'identikit dei top runner presenti quest'anno alla 92esima edizione del giro podistico internazionale di Castelbuono in programma mercoledì 26 luglio. Kenya, Eritrea, Etiopia, Uganda, Spagna e naturalmente Italia: le nazioni presenti a Castelbuono. In gara, e favorito della vigilia, Kvemoi Rogers campione del mondo in carica under 20 nei 10.000 in pista. Kenya rappresentato anche da Giuseppa Perumoi, che quest'anno ha corso la mezza maratona in 1 H0054. Uganda al giro con l'under 20 Anthony Aieco e con il più esperto Simon Rugutti Pnjetic. Europa rappresentata dalla Spagna con Carlos Maio che ha conquistato in Polonia il titolo europeo Under-23 nei 10.000 e Antonio Abadia. Poi Tanta Italia da Marco Salami, a El Mazzuri da Alessandro Giacobazzi a Paolo Zanatta. L'esercito degli atleti siciliani è capitanato dall'atleta di Modica Giuseppe Gerratana. Siepista, e da Vincenzo Agnello originario di Missilmeri e tesserato per il Casone Nocito Parma. E ancora Alessandro Brancato, Giorgio Scialabba, Alessio Terrasi, Filippo Russo e Filippo Piccolo. Martedì sera la presentazione in piazza Margherita e il giorno dopo si aprirà con la gara riservata alle categorie giovanili. Italpress. Didi Ofind Up for Android. You can find new free Android games and apps.